Questa qui, questa blu, è una carta estremamente intima, profonda. È una carta che parla di sogno, di sentimento, di sentire, di connessioni e legami sentimentali. E se noi guardiamo quest'immagine, l'immagine che c'è sulla carta non è l'immagine completa, cui la carta è presa è ancora più vasta l'immagine di partenza c'è ancora dell'altro blu da un lato e dall'altro con altre figure ancora che si quasi si sciolgono una nell'altra spariscono quasi una dentro l'altra si trasformano sono una sorta di continua connessione raccontano proprio bene questo, questo scorrere eh, del sentimento e del sentire continuo e inarrestabile senza una forma fissa in questa carta si vede che raramente il nostro sentire è isolato dagli altri ma anche da tutto il resto della nostra vita il mondo del sentire è estremamente fluido il mondo del sentimento è quasi inafferrabile Continuamente il sentimento mi accompagna, ma non è qualcosa che posso misurare o anche solo che io possa definire in modo statico, da un giorno con l'altro. Il sentimento rimane uguale, ma le forme che prende, le parole che dentro di me gli si associano, le esperienze che mi richiama cambiano di giorno in giorno, di ora in ora, figuriamoci nel corso della vita, proprio come fanno queste immagini che in questo costante blu, in questa costante unione, una nell'altra si continuano, si trasformano, si agganciano. Dentro di noi il sentimento scorre così, in questo flusso continuo, costante, che non ha mai una, una stessa forma e questo genera eh, a volte anche grande fraintendimento perché è invece rassicurante per la personalità, per la mente soprattutto quando vuole controllare, quando vuole definire, è rassicurante dargli dei termini fissi. Quindi il sentimento che mi lega a un familiare, a un genitore, a un figlio, a un'amica, a un compagno, al mio gatto, agli alberi fuori casa, una volta che l'ho ho fatto la fatica e l'ho classificato per oggi, gli ho dato un nome, gli ho dato un titolo e allora è comodo tenere quello. Cosa provo verso il mio gatto? È un birichino che mi fa tanto ridere e mi distrugge l'albero di Natale. Se non faccio uno sforzo per trovare ogni giorno un punto d'osservazione neutro che mi permetta di guardarlo senza filtri, questo sentimento dentro di me. Continuerò a dire a un birichino che mi distrugge l'albero di Natale anche a Ferragosto. Saranno cambiate le condizioni, non avrò più l'albero di Natale in casa, non lo distrugge più da mesi, ma non mi aggiorno, la personalità rimane in quella definizione lì. Il sentimento è cambiato però, ma la personalità rimane lì. Allora, le due carte di oggi, perché sono due le carte di oggi, una è questa e l'altra è questa qui, si abbinano benissimo tra loro. Basterebbe una shoppatina e potrebbero stare nella stessa immagine, ne potrebbe venire uno splendido sfondo per il cellulare. Si completano proprio, si arricchiscono si abbelliscono, una con l'altra. Come faccio a mantenermi aggiornata sui miei sentimenti? Devo trovare un punto d'osservazione così, neutro, come quello del corvo. Sembra quasi un occhio questa luna, o questo sole, o questo astro, questa stella che ha dietro. Non è freddo, non è analitico, è neutro, guarda quello che c'è. Il sentimento cambia continuamente, cambia per il mio gatto, figuriamoci per i miei genitori, figuriamoci per i miei figli, figuriamoci per i fratelli, per il compagno o la compagna, figuriamoci. Cambia ogni giorno, ci vuole Dentro di noi l'abitudine, a volte anche l'aiuto, se necessario anche non far da soli, a trovare un punto d'osservazione neutro, dove mi posso aggiornare su questo sentimento, dove posso non parlare di come il gatto mi distrugge l'albero di Natale per raccontare il mio sentimento a ferragosto. Parlerò di qualcos'altro, avrà degli altri nomi, si collegherà ad altre cose dentro di me. Io cambio, cambia l'espressione e la forma che dentro di me prende il sentimento. Non cambia il sentimento, rimane. Ma come io lo vivo, come lo risuono dentro la mia personalità, dentro il mio corpo, dentro le azioni che faccio nella vita, dentro le emozioni che vi si collegano, cambia continuamente, è una trasformazione continua. E quindi oggi queste due carte raccontano un po' questo, i sentimenti si aggiornano, restano uguali e noi ci aggiorniamo per parlarne, per sapere cosa abbiamo dentro, cosa sentiamo. Thank you.